Ciao a tutti e benvenuti al canale. Gara quella di oggi molto particolare, è una endurance alla durata di 3 ore e stiamo partecipando con un team. Siamo undicesimi e la gara sta per partire. Car ahead, slow car ahead. Get ready, going green. Ok, la gara sta per partire. Una volta affrontata questa prima curva, scatta il verde. Ho messo la visora chopper dall'alto e... Vai, in bocca al lupa, vai! Se nella salita vedo un incidente, ti avviso! Car on your left. Stay on the right Keep to the right Clear on the left Scusate anche se non si vede molto bene a causa delle finestre ma avevo bisogno di avere tutte le informazioni sott'occhio e ho sacrificato qualcosa Le prossime gare right. imposterò in una maniera differente e farò meglio. On. on the right Right side Clear on the right oh ragà, che tensione ultima gara del team pirata con panorama go right cagato sotto, perso 15 posizioni. Vai, vai ragazzi, 45, go, go, go. Va benissimo Andrea, va benissimo e sei stato e... fai fatta attenzione, bene così. Occhio, on Lascialo andare questo che è un po' caldo. Sì, si, sì, fregatene. Left side Still there Ottimo line. Clear 2 minute 22.538 Hai perso solo due posizioni Andrea E non male dai Va benissimo ma questo davanti è un patto esce da tutte le parti è smazzito contro i muri tra poco si ritira già ci sono due ritirati con panorama è una gara da zero errori L'altro giorno leggevo su racing una citazione di Fangio che diceva che per arrivare primi a una gara bisogna prima arrivare alla fine della gara. Mai una citazione è stata più azzeccata come in questo caso. Ce ne sono tanti fermi ai box. Saranno schiantati da qualche parte. Terzo ritirato. Questa posizione, prendiamo 34 punti di eretti. Quello che hai dietro, gli reggi tranquillamente, non ti sta dietro, va benissimo così. E poi sembra un tipo abbastanza tranquillo. Sono così in tensione che sto diventando più dislessico di quando già sono. Non riesco a formulare bene le frasi, dico cose scaccazzo. È stato troppo troppo emozionante. Si sta compattando il gruppo davanti, vedrai che farà un super rene. forzo neanche a spingere cerco di prendere un ritmo regolare andare avanti così sì infatti infatti girando male neanche rispetto agli altri no infatti infatti Ok, io nella montagna assoluto silenzio, ma si, è ritirato, si sono ritirati altri due piloti e evidentemente erano davanti a te perché hai ripreso la quattordicesima posizione, in questo momento è la posizione in cui sei partito. E quindi va benissimo, continua così. Questi, questi qua davanti come si fanno fuori, guarda cosa fanno? Ma, manca davvero poco, sì, perché si stanno... Vatti, guarda, oh, si no, sono toccati. Bene così, si è toccato pure quello dietro! Ottimo! Ho giocato l'off track, ma... No, era quello che ti stavo dicendo di fare, di prendere l'off track, ben fatto, ben fatto, abbiamo ripreso un bel po' di posizioni. Hai fatto bene, bravo! Dal quinto in giù girano tutti come te. Ottimo ritmo di gara. Come dicevo prima, questa è una gara endurance della durata di tre ore che solo eh, si può effettuare con la partecipazione in team. Approfitto quindi per presentare ufficialmente la formazione, il team eh, dei pirati. In questo momento è alla guida ed è anche chi ha attuato il... La qualifiche abbiamo Andrea Ambertinelli, la seconda guida è Adriano Zerla ed io per adesso faccio solo il Pirla perché per problemi di connessione sto partecipando in maniera in diretta come spotter, come osservatore, ma non, non gareggerò. Quindi la prima, è paradossale, la prima gara del team non, non ho potuto partecipare. Sono comunque in ottime, in ottime mani troppo troppo orgoglioso di stare insieme a, questi, a, queste, a queste persone, a questi ragazzi. C'è da valutare se magari noi giriamo con metà del carburante perché non ho messo più, non ho messo i 60 litri per, per fare meno, meno spinta. Sì, ma se i tuoi tempi comunque sono, sono buoni, anche col serbatoio pieno avresti fatto più o meno questo, io penso. Non caricherò ovviamente tutte le tre ore di, di gara, adesso cercherò di fare dei, dei tagli, e di fare un riassunto e di mettere solamente i punti diciamo, più importanti come il cambio pilota, il momento delle, della sostituzione delle ruote eccetera. Grazie. 2, 9, 5 questo dietro è ancora quel pazzo che ha fatto girare tutti prima e sta arrivando come un treno perché gira un secondo circa più veloce di te quindi quando si avvicina stai attento Attenzione Lascialo passare a questo Siano sì, psicopatico Calcola che con quella macchina che si è girata abbiamo guadagnato un'altra posizione, anche se passa rimaniamo dove siamo. Qui ha... quel Gianni vecchio che è in testa. È italiano? Sì, è italiano e lo conosco ed è bravo. Sì, ma questo non arriva in fondo alla gara. Appunto, appunto, che, che si stracelli. 2 minute, ten, point, one, three, eight. Vai che ti ha fatto un quarto d'ora! controllate voi di mettere al riprovvimento le gomme Sì Adriano lo dovresti fare tu perché forse se lo faccio io mi obbliga a guidare a me ok cosa metto? 60 litri e tolgo il freg sul cambio gomme Sì, perché le gomme ancora vanno bene, sono al 98%. Ok, preparo io. Sì, a causa del fatto che io non ho potuto guidare, eh, hanno dovuto dividere gli split in... Abbiamo fatto due split da 60 litri, quindi prima ha guidato Andrea per 60 litri, poi ha fatto un altro Sting Adriano per altri 60 litri, e poi gli ultimi due... Eh, si è fatto Andrea un grandissimo stint con il pieno della macchina quindi con più di 110 litri di, di benzina e in più non abbiamo sostituito le gomme al secondo spin quindi Andrea non so per quanti giri ha guidato con le gomme ormai ridotte veramente, eh, quasi all'osso è, è stato davvero un grande poi se vuoi cambiarle le gomme che c'è ma che non c'è problema No, ma il 98% è come se sono nuove, praticamente, non cambierebbe quasi niente. Nel meno, no, no, adesso andiamo così. Ed infine Triano si è fatto l'ultimo stint e se non ricordo male abbiamo inserito 80 litri di benzina. Sì, stavo pensando che forse per l'altra volta per il prossimo stint di mettere di mettere più benzina siamo pieno e benzina eh, pieno e gomme nuove al prossimo Ottimo stint Andrea, ben fatto Grazie Gregorio Non ti puoi immaginare la tensione <ride> Già immagino Ora Tirano vai tranquillo non ti preoccupare, pure tu vai, vai tranquillo. Tanto l'andazzo della gara l'abbiamo visto com'è. Tutti a muro. Ok. Right side. Clear on the right. Right side. Clear on the right. Tranquillo che qua lo dietro di te c'era. Comunque il JRT da me sei impazzito, mi dà che sei sesto. Comunque la strategia comunque più o meno va bene, siamo tredicesimi, abbiamo perso qualche posizione ma va bene. Ma il mio è giusto, c'è anche il JRT, mi dà che sei tredicesimi, prendiamo 50 punti. Non so che dirti, buh ma capita, è capitato pure anche a me. All right. e devo andare un gruppo di doppiati ho da doppiare non riesco a capire Ma raga, meno male che non sto guidando Sto avendo problemi di connessione incredibili Mi ha dato come se Andriano Ha sbattuto nel muro almeno tre volte No, anche, anche a me Anche a me lo fatto Che è un po' di Ah ok, ok Mi sono cagato sotto Buon passo sul giro, Adriano, va benissimo così, hai dato un botto a quello che avevi dietro. Sì, sì, vai così tranquillo, e quelli davanti, se riesci a passarli sul dritto, se no, stai pure tutto. Sì, sì, infatti, sono d'accordo. Cioè adesso io sto avendo problemi enormi. Pure tu Andrea? Sì lo vedo tutto saltellante. Porca troia. tolto il divieto su tutti i team mi eh, sa so che parlavo... di Paolo... on, on the allora, faccio? Metto il dito? nine, Io direi di sì. E un altro pieno e cambio volo. Lo di il DC in partirella che è diventato arancio perché qua sono due dati di giri che deve fare per essere valida la gara. quindi ora è diventato verde prima. Sì, infatti sto vedendo, adesso è diventato giallo e fa due su due, penso quindi che già siamo a posto. Penso che sia il cambio piloti. lo studio eh. sa che quello davanti a noi Daniel ha fatto la nostra stessa pensata è andato per un passo regolare senza esagerare alla fine ha guadagnato 25 secondi probabilmente partito col piede che già fatica anche su queste cose qua, guardare bene come, come impostare la strategia. Sì, quello che ci ha fregato stavolta ti dico è la mia mancanza, perché sennò avremmo fatto magari tre stint e basta. Sì, è vero che... Sì, io credo di sì. E alla fine sono circa 40 secondi, 45 secondi recuperati. Non c'è perché ci dà che siamo 10 cesi, invece a livello 12 luce di, di quello davanti Sei Gregorio? Sì, sì, sì, scusa, stavo provando a riassistere a questa cosa del GRT, ma niente, mi è impazzito. Avevo provato a chiudere e riaprirlo, ma mi dà che siamo sesti. Un tiro ci sono ancora. Grande Adriano, vai! Ma che buono, guarda, lui hai davanti la fletco. Sì. Fai nella finestra la fine. Ci sono. Vedi, disfigura. Di, di, sì. Vedi sì. che ti dice che sta facendo il settimo di 10 minuti che deve fare, è il terzo pilota minchia non mi dire che sono obbligato a guidare pure io cazzo perché ho staccato pure l'oculus al limite adesso lo sistemo e capire quanti giri minimo devo fare eh? rischiamo che il minimo è 10 e on the way Che adesso tipo per tagliare la eh, mi sconnetto un attimo riavvio il computer installo l'opulus eh, e al limite mi eh, farò gli ultimi 10 giri giusto per rischiare il minimo cosa che alla fine non ho fatto perché non è stato necessario ho semplicemente collegato i capi e già il sistema il computer mi dava che era tutto ok allora mi è sembrato inutile riavviare, perdere la connessione, ritornare a fare di la storia, eccetera. in 8 veloce dal decimo che dal nono posto Come potete vedere dalla finestra del Relative, siamo circondati dai doppiati sia davanti che dietro e quindi Adriano adesso si trova a trovare nella delicata posizione di superare o evitare tutti questi doppiati. Occhio che quello lì davanti è un po' instabile. Uh -huh. the now. <laughs> ho iniziato a lambeggiarci dal mio specchio, dal mio, mio sterzo, ho iniziato a lambeggiarci uh -huh. Ma questo coglione! è un okay. coglione questo! Eppure è pure grande! Brian! Anche io quando ho back e doppia di che fanno così? Sì, stai tranquillo Adriano! è stato fatto un grande! Sì, ben fatto! Vi a voi quando devo rientrare. Sì. E poi fare ancora tre giri? Ok. Raga, io riguardo alle gomme, io forse non le cambierei, siamo ancora al 90% e vi recuperiamo così un pochettino di tempo rispetto a prima Ma infatti va ancora bene Allora metterei solo la benzina io, farei il pieno e basta certo è da vedere dopo un'ora a che punto sono però non so perché abbiamo consumato solo il 7% in un'ora di gara quindi in un'altra ora di gara dovremmo arrivare come all'80 ok, diciamo che sia affidabile quella per percentuale sì, diciamo che faremo esperienza per la prossima volta. come anche perché abbiamo un giro di vantaggio su quelle Stanno entrando tutti a sacco. Stefan Tief, Fast Dauer, let me bye. la differenza della macchina col pieno si immagino nella discesa molto ma come diceva Adriano basta che adesso amministriamo Cazzo, siamo settimi davvero! Pensavo che era, era un'illusione! No, siamo settimi! Pensavo che ancora si dovesse aggiornare, sai quando passi dai box e ancora si doveva aggiornare? Eccomi qua! Cazzo, sei settimi! Bravo! Car on your left. Qui on the left. E infatti Andrea. Ora hai sì, un dieci secondi con quello, col nono. Ed è l'unico sì, non doppiato. fatto passare perché avevo paura che mi tirava la staccata Sì, sì, ripeto, hai fatto benissimo Ho un piatto che mi sta pecciccato Sì, infatti lo sto osservando, mi preoccupa un po' questo beneficio gli dico di stare attento 2 magari Nah, we could be with him, Tommy, I checked out some of my money that. That's alright, right, that's alright. right. You owe me a new pair of underwear, then. Ma vediamo, gli ho scritto un messaggio, gli ho detto di fare attenzione e di lasciare più distanza, vediamo se lo fa. Va bene. Un cazzo! Qui on ho web. Ti abbiamo ascoltato proprio. C'è più meglio lasciare il coso. Minute point seven break. Sì. qualcosa dopo avendo facendo uno spinto lungo si calcola che quello che ci ha superato prima fra un poco deve entrare in box scusatemi ragazzi ho sbagliato vai tranquillo non preoccupate ho fatto un paio di calcoli con la benzina che abbiamo in questo momento riusciamo a fare 51 minuti, 50 minuti ancora di gara così dopo rimarrebbero altri 50 minuti di gara sono altri 24 giri mancano con la benzina che ha? Sì, infatti 24 giri con la media di 2 minuti e 10 più o meno sono 50 più di 50 minuti insomma Praticamente con un altro pieno arriviamo alla fine Anche di meno perché rimarranno sì un 50 minuti di gara quindi sì saranno anche di meno Vedo io sì, con, un, con altri 80 litri, 85 litri arriviamo. Una gara normale di 40 minuti ci vogliono 75 litri. Allora, situazione come? Abbiamo le ruote anteriori, la sinistra al 78%, la destra al 71% e quelli dietro all'80%? Sì, ma sono da cambiare perché la sento la macchina, conviene ne cambiarle dopo. Sì, sì, al prossimo giro, al prossimo pit -stop li, li cambiamo. è l'anteriore destra che è un pochettino... Dai, poi in mirror, fanno passare meglio trovarselo in, nella montagna Non so quanta percentuale siano le gomme, ma sono forte. Quelle davanti sono al 67-70%, quelle dietro dal 70 all'80%. Hai ancora 5-6 giri. Two, non so minute, quanto è turbulante per un momento. Zero, four, four. Io metterei 80, perché quando ti fermi siamo sotto i 40 minuti. Patrick, come on bye. Cosa dici, facciamo 85? Eh? Sì, sì. Gomme benzina. Rimangono 12 litri di benzina Più gli 80 Arriviamo a 90 E passa Vabbè o mai 10 litri in più in meno Non fa la differenza Sì sì Sì sì appunto Dico che andiamo copertissimi mettere in live, che cambia sempre. Mm. Complimenti anche questo, questo giro, Andrea, tutto a posto, e incredibilmente abbiamo solo 4 off-track, cioè, magnifico. Okay. Grazie mille, che tra l'altro li ho fatti tutti io. Thank you. Sì, ma è sempre quattro solo, quattro off-track in un'ora e mezza di gara che hai fatto, eh, non è niente. Ma le gomme le hai cambiate, vero? Sì, Caliana! 5 minuti, la 55, la Infatti! Suppongo che non si è attualizzato E' improbabile Thank you. 2 7 5 il Hey. Prima Podiedrano, gira qua alla quelle dietro stai recuperando tremendamente sul sesto che siamo gli unici nei primi 22 che hanno fatto 3 soldi Sappiamo bene come com organizzarci, quella strategia è il top Guarda, considerando che è stata la prima volta, veramente si è restati troppo bravi Anzi, non dire sacco, <ride> non dire gatto Hai ragione, non diciamo niente Non ti sembra fiaca di motore? Eh? Sì, un pochetto sì, ma può essere magari anche per la tanta benzina o se no magari qualcosa cambia da, dall'inizio. Sì, comunque ho notato che era un po' più fiacca. dà ancora le bombe distrutte credo che noi che stiamo osservando si attualizzi solamente quando passare boxe chissà tu da quant'è che avevi le gomme al 60% io ti dicevo che ce l'avevi al 70 e all'80% infatti più vicini non riuscivo più a trovare il punto di frenata perché andavo lunghissimo a me sembra che va bene No, no, no, sicuramente mo a noi non ce l'attualizzano perché non stiamo guidando. Perfetto, con sì. sì, stai recuperando circa due secondi, un secondo e mezzo al giro, al sesto. Quanto è il sesto? a 15 secondi però due giri fa era 20 si continua col tuo passo senza esagerare che, che vai da dietro confermo Senti che paura! Dai calmo, stai calmo! Sì devo andare in bagno che mi sono cagato addosso! Anch'io! 7, 7 oh Cosa? Kick up, quello davanti Ehm In questo momento adesso siamo a 16 secondi 16 secondi e 2 Per adesso li ho trovati tutti bravi, doppiati. Che siamo stati fortunati. One, two. Left side. Clear on the left. Per zero non ti preoccupare e hai solo 18 minuti di gara. Two minutes, seven point seven, five, three. Land Adriano. piccola curiosità su 15 piloti sui primi 15 piloti 9 sono tedeschi incredibile ultima cazzata mancano solo 5 minuti perfetto poco più di due giri Adriano quindi proprio fatela quasi passeggiando ormai la posizione è quella non possiamo né, né arrivare Il al 2, sesto minute, né l'ottavo può arrivare a noi 0, Uff. ok vado piano allora E Siamo la prima BMW Sì ci sono un bel po' di Mercedes Cosa che mi ha sorpreso E BMW ne ho viste poche effettivamente 4 6 6 2 minuti e mezzo al termine della gara ok <coughs> sembra che mi fai per nascere un figlio <ride> io ti faccio da padrino <ride> Sto morendo dal ridere. Un minuto va bene. Ultimo giro. Va fatti la passarella esci la mano fuori dal finestrino Matti inquadrare che stai fumando mentre guidi una paglia Grandissimo, Adriano. Entro ai box. vuoi Infatti... the flag, it's over. <laughs> Great job. You did really well. Grandi ragazzi, bella squadra, bravi, bravi, bravi! Io non ho fatto un cazzo, però. Io non ho fatto un cazzo, comunque bravi voi davvero ragazzi, veramente è stato incredibile, va. solamente osservare è stato uno spettacolo, grazie, grazie, grazie. Come non hai fatto niente, sei team manager, hai coordinato le operazioni. <ride> no, ti ringrazio, ti ringrazio, veramente è stato un piacere, e un onore. Ragazzi io vi saluto perché è un impegno familiare, è stato un piacere, ci sentiamo nei prossimi giorni, grazie di tutto, è stato veramente bello. Ciao, grazie a te Adriano, ci sentiamo alla prossima. Ciao Adriano, grazie. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Gregorio, grazie anche a te, ci vediamo alla prossima. Ciao Andrea, alla prossima. Ci sentiamo tramite Racing, Ciao, alla prossima. Perfetto, ciao ciao. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuta la gara come a noi è piaciuta realizzarla. Ci si vede alla prossima gara. Ciao.